In ultimo, per questa sezione del corso, andiamo a vedere al volo come si effettuano le tematizzazioni. Ad esempio, partendo da questo raster delle pendenze, andiamo a visualizzare come vengono praticamente riprodotte queste pendenze. Andiamo a cercare di capire quali sono le aree con pendenza maggiore rispetto a quelle con pendenza minore. Quindi andiamo in proprietà. Ora ho impostato single band gray, quindi c'è una scala di grigi, e potremmo andare a impostare ad esempio single bar pseudo color, e eh, potremmo scegliere un color ramp di tipo, Vediamo un po', come vedete le color ramp sono i gradienti, le gradazioni di colore, poiché questo tipo di rappresentazione dà proprio una gradazione di colore, quindi una variazione di colori in funzione di un determinato fenomeno. In questo caso è la pendenza. Scegliamo questo tipo di visualizzazione. E qui abbiamo un'anteprima. Sono praticamente eh, in modalità continuous, eh, automaticamente impostate a 5 a classi, ma io qui posso andare a modificare eh, l'intervallo di visualizzazione. Uh, in equal interval andando praticamente a aumentare ad esempio fino a 10 le, uh, le classi di visualizzazione ricordando che il minimo è 0 e il massimo è 87 uh, gradi in questo caso tra l'altro posso fare anche uscire far comparire quello che è il, uh, appunto il, il suffisso qui per mostrare appunto che sono gradi se clicco ora su applica in corrispondenza di questo che è il, il mio raster sono cambiati i colori all'interno del canvas e posso vedere che le aree con questo giallo sono praticamente aree eh, orizzontali e man mano che aumenta poi l'intensità di rosso si va fino a quasi 90, 90 gradi. Questa è una delle possibilità con cui è possibile andare a tematizzare un, eh, un raster e andiamo a eh, vedere come è possibile andare a tematizzare un vettore ritornando al discorso che abbiamo fatto in qualche sezione precedente relativo appunto ai livelli eh, nominali, ordinali, intervallo, rapporto. Ad esempio questo qui, ora saprai che è un, un livello di rappresentazione di tipo nominale. Se volessi effettuare un, una rappresentazione di tipo ordinale, Andando a vedere all'interno di quella che è l'attribute la, table di questo, di questo vettore, ad esempio scelgo la colonna leggenda, vado in proprietà, categorized, classifica, lui associa automaticamente una serie di colori a quelli che sono i dati eh, presenti nella colonna leggenda e qualora ci fosse una eh, cella in, senza, senza un dato comparirebbe di questo colore generalmente eh, non è presente questo tipo di eh, informazione almeno questa è la corilla in cover per cui sono tutte quante eh, celle eh, campite quindi posso benissimo andare a eliminare e cliccare quindi su applica e come vedi è stata ottenuta una visualizzazione differente in cui è possibile andare a eh, vedere eh, con colori eh, distinti le tipologie di eh, utilizzo del suolo e se utilizziamo l'Identify Future possiamo ad esempio andare a vedere in maniera molto più eh, rapida diciamo che andiamo a interrogare direttamente il vettore cliccando con il sinistro qui si apre questa maschera in cui è possibile vedere tutte le informazioni relative al eh, vettore su cui abbiamo Ehm, alla geometria su cui abbiamo eh, cliccato quindi ritornando con il, il pan un'ulteriore modalità di eh, visualizzazione è l'intervallo rapporto ad esempio graduated scegliamo in questo caso come, ehm, come color ramp quindi possiamo scegliere ad esempio non so, scegliamo questa qui e Scegliamo l'area in ettari come visualizzazione. A questo punto utilizziamo benissimamente la modalità di eh, equal interval. Classify, ci sono 5 classi, quindi lui ha riprodotto 5 classi. E eh, in realtà potremmo anche andare a invertire questo tipo di, eh, di eh, visualizzazione per andare a invertire i colori, far partire con il giallo e far terminare con il blu però in questo caso andiamo tranquillamente a cliccare su applica e quindi come puoi vedere il poligono con un'estensione maggiore è questo, è questo qui e possiamo anche andare a vedere cosa è, è il bosco di latifogli e ehm, nello specifico possiamo anche andare a studiare l'istogramma di questa rappresentazione di questo uh, vettore, cliccando su Load Value, per vedere qual è la rappresentazione uh, migliore uh, del, del, nostro, del nostro dato. Possiamo dire che c'è una frequenza maggiore di uh, poligoni a uh, piccola uh, estensione, quindi magari potremmo andare a cambiare l'intervallo di visualizzazione con un quantile per permettere ad esempio una uh, migliore visualizzazione di questi, di questi poligoni. con il quantile si sono andati a restringere quelle che sono le, eh, le classi, quindi potremmo anche scegliere un Natural Breaks per un'ulteriore visualizzazione e in funzione di quelle che sono insomma, le nostre necessità di visualizzazione possiamo scegliere le modalità di classificazione. Per questa sezione del corso è tutto, ti aspetto nella prossima.